Il Centro d'Arte Mediterranea Presenta Antonio Madonna, Porto Salvo Esiste un angolo di Torre del Greco che ha stregato tutti gli artisti che hanno avuto la fortuna di ammirarlo. La Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, consacrata nel 1801, è lì da oltre due secoli e può essere tranquillamente considerata la regina del porto. Tuttavia, si tratta di una regina ripresa sempre di spalle. In tutti i dipinti in cui è presente, infatti, viene raffigurato l'abside della chiesa, ovvero la parte posteriore, mentre la facciata resta nascosta, trovandosi dal lato meno fotogenico del porto. Una particolarità che di certo non poteva rappresentare un problema per la vena poetica di artisti locali e provenienti da tutto il mondo. Antonio Madonna si iscrive all'interno di questa folta schiera, ma fa qualcosa di più. Rende portosalvo il suo personalissimo marchio di fabbrica e, nei suoi dipinti, ogni qualvolta si intravede una cupola, sembra quasi di rivedere la chiesa regina del porto di Torre del Greco. Questa versione, realizzata nel 1994, presenta un punto di vista leggermente ribassato, in modo da garantire all'opera una maggiore ariosità Anche l'asse longitudinale non si trova al centro, ma è spostato sulla sinistra Ciò comporta la divisione dell'opera in quattro sezioni di differente formato, che danno vita ad altrettanti piccoli racconti ci sono le semplici eppure suggestive architetture di un tempo C'è la romantica passeggiata di due innamorati C'è la chiesa di Porto Salvo immersa nel blu del cielo Ci sono le barche in secca testimonianza con le loro reti del duro vivere quotidiano Quattro piccole storie che messe insieme, grazie alla sapiente mano dell'artista, diventano una magnifica narrazione unitaria che ha come indubbia protagonista la regina del porto di Torre del Greco, la chiesa di Santa Maria di Porto Salvo. Antonio Madonna, Porto Salvo, 1994